rotore americano della iGain Telex communication modello cd45.2 qui abbiamo la gabbia il rotore il sistema di ammortizzazione degli strappi che è un pezzo della trasmissione di un alfa, secondo eh, l'albero principale, la rotazione avveniva su un sistema a cuscinetti, che ovviamente i cuscinetti sono IT, eh, deve essere di una 500, non vorrei dire una belinata, di una Fiat 500, mi sembra. Comunque roba economica si fa presto a cambiare il cuscinetto. E adesso smontiamo il, il rotore e facciamo una bella manutenzione ma prima di tutto pulizia allora ok tutto Tutta la bella spruzzata ce l'abbiamo data di suit di ruggina tanto adesso stacchiamo i fili okay. ci sono due fili di sezione molto più grossa che sono quelli dell'alimentazione del motore se non ricordo male abbiamo quattro fili che sono degli switch dei micro eh, di fine corsa e altri due fili che sono il valore, eh, sono bloccato, sono il valore di resistenza del potenziometro che è all'interno per stabilire la posizione del, del rotore L'unità di controllo del rotore manca, però è facilmente ricostruibile o modificabile magari con un progetto Arduino. Si vede subito un'alimentazione a eh, ingresso in corrente alternata 110-220 o 220, non tutte e due. Eh, un trasformatore che da schema eh, poi si legge 13 volts in corrente alternata raddrizzata eh, semplicemente da un diodo, condensatore, un fusibile e questo ha la funzione di lettura della posizione del rotore eh, e impostazione eh, e taratura del, del, dell'unità. La seconda parte dell'alimentazione invece si dedica al motore eh, qui se non ricordo male è 28 o 24 volts in corrente alternata e abbiamo la linea di alimentazione che erano quei due cavi di sezione più grossa eh, che sono eh, proprio le unità di alimentazione 1 e 2 i fine corsa i micro eh, di posizionamento e i fili di inversione della polarità mentre qui abbiamo i fili in questa parte qua eh, della lettura del valore del, di questo potenziometro che è posto all'interno del, del rotore quindi adesso ci diamo una bella pulita e vediamo un po' se qui nelle istruzioni abbiamo anche l'esploso sì eccola qua Ah, qui l'avevano modificato perché eh, il rotore praticamente era attaccato solo con quella piastra lì. Comunque qui abbiamo la corona dei cuscinetti e all'interno gli ingranaggi di riduzione. Controlliamo i micro, controlliamo il, il potenziometro, si è pulito, ma a mio avviso secondo me qui di acqua non ce n'è mai entrata, se no magari nel breve momento in cui è stato disassemblato e abbandonato in, una, in un piazzale. Okay. Data una discreta pulita proprio per non far entrare lo sporco all'interno e poi si smonta e adesso procediamo al montaggio. Sono sicuro che l'unica acqua che ci è entrata è quella che ci ho fatto entrare io adesso durante il lavaggio. era anche verniciato Però con la speranza che la corona di cuscinetti non siano cuscinetti liberi ok no, perfetto non sono i cuscinetti liberi posizione vincolante non ce n'è ok abbiamo doppia corona di cuscinetti acqua all'interno apparentemente non è mai entrata perché non ci sono tracce di ruggine tutto, sgrassato. Adesso facciamo un test veloce su eh, il, il rotore dal punto di vista elettrico. Perfetto allora io direi di iniziare sul controllo degli switch che è la cosa più importante. Prendiamo il tester in modalità sì, ok, suona Allora Gli switch li abbiamo sul pin 6 e 4 Allora, questo è il 4 E questo è il 6 E infatti è chiuso Il secondo switch l'abbiamo sul pin 5 5 e 8 eh, 5 e 8 ok ora proviamo ad aprirli facendo un po' di acrobazia mm, va bene ok mentre l'altra avevo detto che era sul 4 e 6 4 e 6 ok molto bene poi eh, il potenziometro che a fondo scala è 500 ohm fra il pin 3 e 7 allora ta ta ta ta, questo Vabbè, questo è della mutua come tester 3 e 7 il 3 e 7 mi segna però sarà della mutua ma mi segna 500 ohm complimenti ora vediamo un po' se facendolo scorrere mi torna tutto allora adesso mi segna 0 lo mettiamo grosso modo a metà scala vediamo quanto mi segna 250 mi devo ricredere su questo tester da 10 euro 51 va bene 510 ok perfetto ora per quanto riguarda il motore Uh, pin 1 e 8 ok dovrebbe essere in conducibilità pin 1 e 8 ok poi pin 1 e 5 quando è chiuso 1 e 5 perfetto pin 1 e 4 quando è chiuso ok allora ovviamente questa è la flangia questa che va a comandare la campana superiore del rotore eh, questa comanda a sua volta il fine corsa eccolo qui quindi stacca qui e stacca qui ovviamente quando avremo l'apertura completa di questo switch il potenziometro variabile sarà a fine corsa da questa parte quindi adesso rimontiamo questa mettiamo un po' di grasso che non fa mai, non fa mai male e assembliamo tutto mettiamo un po' di grasso qui dove poggia la flangia volevo utilizzare del grasso ramato ma secondo me è sprecato perché pressione, numero di giri, temperature non sono proprio il caso ok, la flangia anche per la flangia la stessa roba Molto demoltiplicato, vediamo di metterci almeno vicino. Di eh. su bastardo ecco. ok. Deve arrivare a staccare lo switch, posso utilizzare il tester Allora, così è staccato. Così è in connessione. Vediamo quando stacca. ce ne hai. Hai voglia. Ok, staccato. Perfetto. E quindi questo è il fondoscala. Bene. Ora oh. bisogna lubrificare i cuscinetti. Lubrificato sulla ruota esterna, quindi anche se proprio non ci arrivo, direi che è uguale. Questa è la parte bassa della, della flangia del, del rotore, quindi anche questa va lubrificata. E qui un po' di più perché. era qui che ero molto in dubbio se mettere il grasso ramato eh, che fa anche un po' di spessore però le, le, le sfere non mi sembravano veramente consumate quindi ah, direi che ruota anche bene ora stessa cosa qui questa è la campana superiore quindi anche qui mettiamo un velo di grasso allora, qui c'è questo elemento nella fusione che si va ad agganciare al posizionamento del, eh, del potenziometro variabile, della resistenza variabile. Ovviamente il tutto deve essere accordato. Quindi, allora, avrò potenziometro così, così, ok, perfetto, prendiamo... Vediamo quante ne tiro. Dunque, lì, lì, lì, lì così. Questa flanga qui va lì. YOMUKA One eternity later. Eh, stringere la croce. È come si presenta bene allora ok riassemblato il tutto il cavo prima verrà messa una scatolina con il connettore per, per essere un pochettino più gestibile allora, rotore controllato lubrificato lavato lubrificato eh, lo snodo elastico andava ancora bene era ancora in regola per il lavoro che deve fare qui sostituito un cuscinetto e qui sulla bocca l'interflon semplicemente lubrificato con grasso ramato. Oh, prossima cosa è questa ma sto aspettando i tubi d'alluminio. Prossimo video magari controlliamo le trappole. 73